Ciao a tutti, mi presento, sono Dario De Logu e con il mio socio Giulio Falchi abbiamo fondato Sailing for Living. Consiglio Kairos perché affidarsi a dei professionisti è il primo passo per una comunicazione efficace. Sailing for Living è una scuola vela che appunto si occupa di fare corsi di vela per bambini e adulti. La nostra scuola è molto giovane, è nata da tre anni appunto e sin da subito abbiamo voluto concentrarci sull'immagine web. Ci siamo rivolti a Kairos per sviluppare il sito della Scuola Vela e per sviluppare i nostri social, in particolare Facebook e Instagram. Attraverso il sito eh, volevamo trovare un canale per ricercare dei clienti e diciamo che già dal primo anno questo obiettivo è stato in parte raggiunto attraverso il sito ci interessava posizionarci nelle prime pagine e lo abbiamo fatto utilizzando la strategia di analisi SEO e sviluppando insieme a Kairos appunto un blog che parlava eh, di quello che ci occupiamo noi quindi di vela, di, di corsi di vela e come imparare ad andare in barca a vela per questo abbiamo costruito un piano editoriale dove pubblicavamo gli articoli a cadenze periodiche eh, la stagione successiva ci siamo concentrati invece sulle campagne social in particolare facebook e instagram eh, con kairos abbiamo eh, sviluppato delle sponsorizzate sui social rivolgendoci ai target eh, interessati Ci è voluto del tempo per individuare i target eh, adatti a noi ma Successivamente e con, con lavoro siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati, eh, trasformando eh, le visualizzazioni mi piace in moltissimi clienti. Il nostro lavoro è un lavoro molto stagionale, ovviamente in barca si va eh, in bella stagione, e adesso siamo a gennaio e stiamo già programmando e lavorando per le nuove campagne social eh, per la stagione futura.